Sì, Blackmagic ha calato il prezzo della pocket 6k la macchina con cui mi sto filmando in questo momento a 1800 1900 euro e dollari più o meno il prezzo è rimasto invariato è fantastico è fantastico e molti mi hanno chiesto perché allora non sono un mago non posso sapere il motivo perché Black Magic è stata portata a fare un drop price, un calo di prezzo così uh, importante? Anche perché, se non sbaglio, quando l'ho presa io costava su 2,7, dopo è arrivata a 2,4, 2,5 e adesso a 1.800, 1.900. Chissà, potrebbero essere o, o stanno uscendo con un'altra macchina o i competitor adesso in questi giorni Canon con la R5 ha dichiarato appunto che ha progettato una macchina 8K che fa 8K Ro interni o Sony dovrebbe uscire con la, eh, con la 7S3 che anche quella io mi auguro eh, non sia un 8K una 6K perché 6K sono fantastici io li adoro ma sono superflui cioè, probabilmente preferisco un 4k uh, su un sensore più grande tipo tra la black magic 6k e la black magic 4k la differenza è il sensore e il formato che fanno poi dopo ci sono delle piccole sfumature che la 6k ha un pochino più di gamma dinamica forse mezzo stop dicono io non l'ho provate uh, una di fianco all'altra quindi non saprei dirvi però il sensore è un pochino più grande è quello che mi ha fatto gola, non il 6K perché comunque sono file enormi. Ci vogliono macchine molto potenti, computer potenti per poterle post produrre. Quindi, e poi se guardiamo il top che è l'Harry, quest'anno penso che abbia fatto la loro prima camera eh, o l'anno scorso, che è 4K, la Harry Classic che hanno fatto tutti i film di Hollywood. Se non sbaglio, filmava due qualcosa. 2k e mezzo, quindi è cioè, più importante il sensore, il colore, la gamma dinamica, uh, se l'immagine è bella fluida, piuttosto che una qualità enorme, abnormis, e quindi così compratela ragazzi, comprate tutti la 6k, a 1800 euro, Sono niente, niente, è una macchina della madonna, super, cioè, cambia la vita, non è per tutti, non è per tutti, ho fatto un'intervista con Studio Radicino Ticino su Instagram. Per la quarantena abbiamo chiacchierato un po' online e me l'hanno chiesto anche lì, in direct. Ci chiedevano: ah, ma qual è la differenza tra la A7S2, che io l'ho usata per 5 anni, e la Black Magic? Cioè, le differenze sono tantissime black magic è una cinema camera e non è facile da usare toglie tutte le comunità che le mirrorless ci hanno sempre dato uh, con uh, gli upgrade tipo l'autofocus che non lo uso ma ogni tanto lo uso nel senso non sono un amante dell'autofocus ma quando <ride> quando c'è bisogno e c'è è una cosa buona e, um, sensore stabilizzato che anche quello eh, in molti casi Uh, non mi piace però quando si ha mano libera e bisogna portarsi a casa una scena è molto comodo uh, la 7S2 è fluida, è bella, l'immagine è bella, ha un sensore molto molto bello gli altissimi ISO che vabbè non si usano quasi mai dipende per che cosa però io nel mio caso non è che li uso così tanto uh, funziona bene l'altiso, anche la 7.3 comunque Diciamo che sono completamente diverse, non ce n'è una meglio dell'altra. Però, per, quel, il, il tipi, per la tipologia di lavori che sto facendo io in questo momento, la Pocket 6K diciamo, era il compromesso perfetto. Non troppo grande, non troppo pesante, anche se quando è tutta rigata con batterie, io uso le V-Lock, è bella pesantina. però comunque sia, non è una cinemacamera, non è una Arial Exa Classic che pesa, pff, boh, quanto peserà? 20 kg? Tutta assettata quindi diciamo non pesante e una buona qualità, è un prezzo molto ragionevole e adesso costa 1800 e guarda io ne vorrei comprare un'altra, <ride> così ne ho due, compratela raga, che altro, Alle le cose, Scusa, i punti mi sono dimenticato, Beh, i punti, Uh, uno, potrebbe essere che stanno uscendo con qualcosa di nuovo Due, la, la Canon esce con l'8K e la Black vuole comunque sia rimanere buona con i prezzi Magari è puro che la Canon r 58 k sia attorno ai 3.000 Loro erano attorno ai 2.5 però sono hanno abbassato Potrebbe essere che cioè, un mio amico tramite un messaggio mi ha chiesto Non è che ha dei difetti, no non ha difetti Non ha grossi difetti eh, quindi non è quello non si può sapere io la comprerei o magari anzi potrebbe essere che a un hanno abbassato il prezzo per un momento momentaneo giusto per, per adesso quindi compratela compratela scherzo non compratela non fate niente risparmiate i soldi tanto non conta la qualità dell'immagine non conta ciao grazie a presto